Eh, tutto è iniziato perché i figli hanno detto papà, qui dobbiamo metterci a fare le cose seriamente e sinceramente mh, prima che arrivassero i figli eh, eravamo io e mia moglie e ci bastava. Poi i figli hanno detto no papà qui vedo che, vediamo che le cose sono positive ma dobbiamo dare un, un senso al nostro lavoro ed era quello di sicuramente dare una qualità nel caffè migliore di quella che avevamo prima. Le difficoltà all'inizio erano che non sapevamo a cosa e con chi avremmo dovuto lavorare e cosa andavamo incontro, insomma, era, le difficoltà erano un po' la paura di fare, di fare questo passo un po' particolare. Poi, niente, a questo punto abbiamo conosciuto eh, l'ingegner Angelo Napoli, e Adolfo, e che ci ha dato un grosso aiuto, praticamente ci hanno sostenuto, ci hanno spinto, ci hanno detto guardate che se eh, lo fate avrete le vostre soddisfazioni. Naturalmente con il lavoro di tutta la famiglia, perché senza la famiglia fortunatamente non si arriva a tanto e niente abbiamo iniziato pian pianino ci siamo accorti che ehm, il caffè però non è non, non, la nostra filosofia è che il caffè o quello che la gente pensa di un bar o di una caffetteria, non è il caffè solo è tutto l'ambiente che deve essere eh, deve stare con il caffè deve stare bisogna se uno vuole essere o vuole vendere il caffè lo deve fare nell'ambiente giusto, con il servizio giusto, con la qualità giusta, essere persone che danno anche una, delle indicazioni al cliente e sappiano parlare col cliente e che abbiano voglia di migliorarsi. Non si può pensare di accendere la macchina la mattina, di lavorare un paio d'ore e poi il caffè fa tutto da solo. Il caffè deve essere accompagnato, accompagnato da un buon lavoro, da del personale o della famiglia che ha voglia di migliorarsi. L'inizio è stato, devo dire, non soft, difficile, anche soft, difficile. anche tranquillo, era una cosa per noi, era come un gioco, avevamo questa macchina che lavorava, faceva il profumo, sì, si sentiva... Sì, all'inizio è stato un gioco. Sì, all'inizio all era, era un gioco. E... Perché tanto eravamo abituati con il caffè, uh, sì. vabbè, dai proviamo, vediamo questa cosa della qualità. Poi, pian pianino, uh, sì, pian pianino la gente ci chiedeva, ma avete che metto caffè? E eh, guarda sinceramente non è che abbiamo cambiato il caffè, lo, fa, lo, lo, lo, lo cuciniamo noi, lo facciamo noi in, in, una cosa in, in, in locale ah. e da lì e la, le persone hanno capito dove volevamo arrivare, hanno detto questi non sono poi i soliti no, eh, che provano, fanno, No, noi eravamo fuori, ci mettevamo la faccia perché siamo una famiglia, ci mettevamo la faccia tutti i giorni e questo la gente l'ha capito, da un gioco è diventata una cosa un po' più seria, sempre più seria, e adesso la cosa è diventata un, un vero impegno, perché la gente pretende, i clienti pretendono sempre di più la qualità e vogliono che ci sia sempre la stessa qualità e la vogliono qui da noi e ci, e ci danno fiducia e oggi siamo qui a discutere a parlare che forse la macchina che abbiamo, la K1, è piccolina e quindi stiamo discutendo di andare avanti e di migliorarci ancora di più. In parte a me ho i miei tre figli, Vincenzo che è responsabile del, del, del caffè, di, di come cucinarlo, di come usare la macchina, la tostatrice. Francesco è un, diciamo, non un professionista, ma lo sta diventando latte art, un barista eh, esperto e Christopher ci dà una mano in si tutto, si sta avvicinando e ci dà una mano in tutto quello che è il contorno, il contorno. però anche lui vedo che pian pianino si interessa a queste cose e Anzi a volte tu partecipi lui, facciamo, sì. facciamo, proviamo, eh, facciamo, proviamo. E la nostra idea è quella di, se riusciamo, eh, veramente con l'aiuto eh, di Adolfo, dell'ingegner Napoli, di aprire anche una piccola scuola di baristi, latte art e di torrefazione, perché abbiamo i clienti che ci chiedono tutti i giorni di voler vedere, capire cos'è il caffè, ma il caffè all'italiana è il bar e il bar è vita, gente, comunicazione. movimento, comunicazione, ridere, l'ambiente è l'ambiente del bar, nient'altro, io penso che il bar sia quello. E la, prima, cioè la prima, la soddisfazione del cliente è stata è stata provare, provare un caffè, mai venuto da noi, era una persona del posto, di provare un caffè e dopo un paio di giorni di venire con la famiglia e da quel giorno di eh, comprare una, due volte alla settimana il caffè da noi e di aver fatto per noi una pubblicità grandissima. Ed è stata la, la, la prima vera soddisfazione perché abbiamo visto che il nostro lavoro veniva portato avanti anche da altri, cioè ci facevano la pubblicità praticamente. E oggi un'altra grande soddisfazione è stata quella di, di aver aperto l'email dell'Otto, Otto Espresso, e di trovare il, il primo ordine di un cliente che non è un cliente dell'Otto, ma che ha sentito parlare bene del nostro caffè e ha ordinato caffè da Hamburgo. Ed è stata una cosa, la più grande soddisfazione che io ho avuto, perché senza conoscerci si è fidato di quello che la gente dice e di quello che è il nostro caffè.